allenamento completato io l'ho sofferto tantissimo perché non allenavo l'addome da tantissimo tempo, da quando sono tornata dalla quarantena essenzialmente perché ammetto che quando vado in palestra dopo che ho fatto tutti i macchinari e tutto non ho voglia di mettermi lì sul tappeto e invece a quanto pare quando sono a corpo libero già sono sul tappeto quindi non so, alleno molto di più l'addome ed è una cosa che adesso voglio assolutamente ritorno ad allenare quindi mi avete visto faticare se voi non avete faticato con questo allenamento siete più allenati di me spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento fatemi sapere se volete altri video di questo genere in questa location vi ripeto, in mezzo alla piazza noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao